Buonasera, benvenuti a questo dialogo, direi, con Giulio Busi e Silvana Greco eh, sul loro libro Amare, si seduzione e desiderio nel rinascimento, edito dal mulino. Eh, prima di così fare una piccola introduzione a questo, a, questo, a questo dialogo e lasciare la parola agli autori, eh, vi dico anche qualche parola sugli autori stessi. Eh, Devo confessarvi che la cosa più bella che si può dire su un autore, anche la cosa più elogiativa che si può dire su un autore, è non dire nulla. Perché si suppone che sia così conosciuto, così noto, che non ci sia bisogno di dire nulla, ma soltanto il suo nome. E questo si dovrebbe fare con Giulio Busi, ma eh, vi dirò perché, perché si dovrebbe fare, perché dovreste conoscere, e perché spero che conosciate bene Giulio Busi, perché... Giulio è uno dei più importanti studiosi internazionali, non solo italiani, di mistica e filosofia ebraica. È professore giudaistica alla Freie Universität di Berlino, è esperto di storia rinascimentale, infatti ha dedicato una parte del suo lavoro, come in questo caso, alla storia rinascimentale, non sempre necessariamente legata alla cultura ebraica, ma anche legata alla cultura ebraica. È autore di una enorme quantità di eh, volumi, dalla casa editrice Einaudi ha pubblicato nella grande collana dei eh, millenni eh, diversi testi importanti sulla mistica ebraica, dall'edizione dello Zohar a un volume innovativo sulla Kabbalah visiva, quindi su tutto l'aspetto iconografico dei manoscritti cabalistici. Agli studi sulle um, città di luce, la, la letteratura dei palazzi celesti, di cui uno dei massimi esperti mondiali, eh, un libro su Picco della Mirandola, un'antologia di testi su Picco della Mirandola, in parte legati alla tradizione cabalistica, in parte alla tradizione filosofica occidentale, e, um, e ha pubblicato poi eh, una serie di volumi con l'editore Mondadori, una serie di monografie su importanti personaggi rinascimentali, ma non solo, Michelangelo, Lorenzo de' Medici, Marco Polo, Giulio II, e poi per la casa editrice Il Mulino ha pubblicato due volumetti, piccoli solo nella misura, che abbiamo presentato e discusso qui al Circo di Lettore, entrambi, in un appuntamento che alcuni di voi conoscono, si chiama Caffè Filosofico, che si tiene in un'altra sala. Eh, e Questi libri sono eh, Indovinare il mondo eh, e eh, Uno, un libro sull'uno, il primo libro che inaugura una collana numerologica, diciamo così, edita dal mulino. Libri in cui la filosofia... Eh, è, si intreccia con l'esperienza personale, la narrazione letteraria e esule, insomma, dal, dal campo degli studi più specifici del Rinascimento e della, della tradizione ebraica per essere come dire, un saggio a tutto tondo eh, filosofico. E poi eh, ecco il volume di oggi, edito dal Mulino di Nuovo e pubblicato insieme con Silvana Greco. Eh, L'ultima cosa, Giulio è da tantissimi anni collaboratore del Sole 24 Ore, eh, del supplemento culturale del Sole 24 Ore, eh, ed è presidente della fondazione Bondoni Pastori. Silvana, greco, eh, è studiosa di sociologia e cultura dell'arte, è professoressa alla Technische Universität di Dresda e alla Freie Universität di Berlino. Eh, e sei, tra i suoi ultimi libri... Eh, il sociologo eretrico Moses Dobrushka e la sua filosofia sociale e insieme con Giulio Busi il rinascimento parla ebraico eh, e poi ovviamente questo volume eh, ed è vicepresidente della fondazione Bondoni Pastorio. Allora giungendo al nostro libro ehm, io vi racconto la mia esperienza di lettore eh, devo dire che è raro essere sorpresi da, dal lavoro di uno studioso, di due studiosi in questo caso, soprattutto se si conoscono questi studiosi da tempo, e ancora di più se sono degli amici, come in questo caso. Eppure è accaduto. Com'è possibile? Perché? Per diverse ragioni. La prima ragione è perché eh, il lettore si aspetta di trovarsi tra le mani un saggio. Eh, tutto propenderebbe per queste ipotesi eh, la bibliografia, l'uso rigoroso delle fonti le note al fondo dei volumi il contenuto stesso però invece non è così è soltanto un'apparenza questo libro finge di essere un saggio in realtà è un'altra cosa che cos'è? Eh, il lettore se ne accorge subito almeno a me è capitato perché di solito se lo dico un po' scherzosamente, no? i saggi sono noiosi, è la loro natura, io non scritto saggi, saggi devono essere un po' noiosi. Invece qui non c'è la sensazione da noi, anzi è tutt'altro. Questo libro, secondo me, è una narrazione, è una vera e propria narrazione, un racconto, diciamo così, eh, un racconto del desiderio, intendendo del desiderio nel duplice senso del genitivo, quindi un racconto che ha come oggetto, come contenuto, il desiderio, la seduzione, questo è evidente, ma è anche un racconto che il desiderio stesso compie, è lui il soggetto di questo, di questo libro, e lui e i suoi autori, i suoi autori, attori, diciamo così. No? E Questo desiderio ci conduce attraverso delle stanze. Eh, queste stanze in cui ci muoviamo, accompagnati come dire, dai nostri autori, hanno dei nomi. Eh, come nella tradizione rinascimentale eh, si parla di mh, eh, viaggi mnemotecnici, eh, oppure di viaggi onirici, cioè la mente, la memoria, per memorizzare le, i contenuti, si immaginava delle architetture, dei palazzi, in cui c'erano degli oggetti, delle statue, su cui c'erano dei nomi. Ecco, ehm, Giulio e Silvana ci portano per le stanze di questo palazzo che hanno costruito, che hanno edificato, eh, che è un palazzo del desiderio. E ci sono cinque stanze principali, poi ci sono tantissime altre stanze, ma queste stanze hanno un nome. E questi nomi sono guardarsi, parlarsi, toccarsi, ripeto, guardarsi, parlarsi, toccarsi, baciarsi e fare l'amore. Mm? Queste sono le cinque stanze principali. Poi, ovviamente, visto che la casa del desiderio non può che essere un labirinto, in cui ci si perde anche, ci sono infinite altre stanze, ma queste cinque stanze sono quelle principali e Esprimono i gradi dell'esperienza erotica, come avete capito, i gradi ascendenti di questa esperienza eh, e sono i gradi riconosciuti già dalla tradizione classica, a partire da qualche spunto in, in Ovidio e poi avanti. Eh, quindi la costruzione è così. Ma poiché si tratta di un viaggio erotico rinascimentale, in questo viaggio non possono mancare le immagini. E eh, il libro è tutto in tessuto di immagini, la sua trama costitutiva è fatta di immagini. E qui viene la seconda sorpresa, però. perché, eh, e questo rappresenta un'ulteriore fedeltà allo spirito rinascimentale di questo libro, non solo nel contenuto, ma fedele allo spirito rinascimentale nella sua stessa costruzione, queste immagini non sono illustrazioni del contenuto del libro, questo non è un libro illustrato, sarebbe... Molto grossolano considerarlo così, come sarebbe grossolano considerare illustrato l'Ipnerotomachia Polifili, il più bel considerato il più bel libro a stampa della storia eh, della, della stampa, eh, 1499, ehm, e che è la storia proprio di un viaggio erotico, no? eh, il combattimento eh, d'amore in sogno, Ipnerotomachia Polifili, di Polifilo. Eh, Dicevo, eh, queste immagini non sono delle illustrazioni. Eh, queste immagini eh, si trasformano sotto i nostri occhi. Questa è la seconda sorpresa. Eh, come avviene nelle stanze del desiderio? Il desiderio trasforma tutto, trasforma la realtà. Nelle stanze del desiderio la realtà si trasforma. Entrati dentro le stanze di questo palazzo, che è il libro, eh, la realtà si trasforma sotto i nostri occhi. E che cosa succede? Le immagini che vediamo e le parole che leggiamo si trasformano, si trasmutano eh, sotto il nostro sguardo. Che cosa succede? Questa è stata la mia esperienza, non è una specie di gioco che io vi così invento. Eh, le parole si trasformano in immagini, si fanno immagini, le parole che leggiamo. Non soltanto perché descrivono e interpretano le immagini del, del, del testo, questo è ovvio, ma perché queste parole hanno una sensualità, hanno una tessitura musicale che dipinge immagini, che si fa immagine dentro di noi. Queste parole diventano immagini dentro di noi, eh, sono parole iconografiche nel senso letterale del termine, cioè che dipingono immagini. E questo ha a che fare ancora una volta con una grande eh, esperienza rinascimentale, l'esperienza dell'ekphrasis, come si dice. Cioè la capacità delle parole di narrare, di rendere palpabile un'immagine, rendere visibile un'immagine attraverso le parole. Questo è ciò che queste parole, le parole di questo libro fanno. Almeno questa è la mia esperienza. Ma allo stesso modo accade la cosa opposta, e cioè che le immagini si fanno parola. Perché si fanno parola? Non solo perché sono narrate, sono interpretate nel testo, ma perché hanno un potere queste parole, un potere estetico, una specie di logos aesteticos o eroticos, come dire. Eh, queste immag queste eh, immagini ci, ci persuadono, ci convincono, sono suadenti, ci seducono, e ci guidano in un mondo che creano, che inventano, che raccontano e che diventa una storia. E tutto questo accade a tal punto che il lettore a un certo punto non si accorge più se sta leggendo un testo o guardando un'immagine, talmente queste due realtà si mescolano, si trasmutano l'una dell'altra. Ehm, per questo si può dire che, almeno secondo me, Forse la caratteristica principale di questo libro è la sua natura metamorfica. Questo libro si trasforma, si trasforma, come dicevo, sotto i nostri occhi, sotto il nostro sguardo, si trasforma continuamente, sempre sul punto di diventare qualcos'altro. Questo è anche quello che garantisce la sua vitalità, la sua, anche la sua irresistibilità e la sua inafferrabilità. E questo è esattamente, per così dire, ciò che ne costituisce la magia. E qui giungiamo alla terza sorpresa. Eh, perché? Perché questo è un libro magico. Ma non un libro magico così per dire, è un libro magico nel senso letterale del termine. Il Rinascimento, voi sapete, è eh, l'era della magia per eccellenza. No? Allora, eh, c'è un grandissimo testo sulla magia del Rinascimento di un autore di origine romena, Culiano, Eros e magia nel Rinascimento, un testo di una straordinaria bellezza, anche in un certo senso pionieristico, che dice che l'eros è magia inconsapevole. L'eros è una magia inconsapevole. Perché? Perché l'eros agisce sulla nostra immaginazione, sulla nostra facoltà immaginativa, sulla nostra fantasia, e fa nascere dei fantasmi. Fantasmata nel senso tecnico del termine. Cioè delle immagini sottili che intossicano, che invadono, che conquistano il, la nostra psiche, la nostra immaginazione. Noi ci facciamo immaginare, immag immagini dell'amato dentro noi, queste immagini ci conquistano, viviamo di questi fantasmi. Allora, questa è la magia erotica. E questo è letteralmente un libro di magia erotica, un libro di magia erotica rinascimentale, anche se è stato scritto adesso in cui i suoi autori, forse non tanto inconsapevolmente, questo bisogna dire la verità, un po' come dei maghi rinascimentali, sono, ah, non posso, sono un po' due maghi rinascimentali, se sono due amici lo posso dire che è, è un po' così, quindi devo avvertirvi prima attenzione perché poi se comprate il libro e lo avrete in casa avrete questo oggetto per cui tenete conto che io vi devo avvertire, è corretto farlo ed è ontologico che cosa rischiate. Però. D'altra parte, se vuole essere sedotto. Così. Eh, cosa fanno questi maghi rinascimentali? Eh, attraverso l'incantamento delle immagini e delle parole ehm, agiscono sulla nostra immaginazione, la, la colonizzano, la catturano, la cattano. Infatti uno poi non riesce più a smettere di leggere questo libro, eh, uno pensa che sia un saggio noioso e poi invece diventa una sorta di dipendenza quasi. No? Eh, e... e Fa come dire popola la nostra, la nostra immaginazione. I nostri fantasmi del desiderio. Eh, e questa è un po'. Aspettate eh, che penso. E questa è la, quarta, è la quarta meraviglia. Sì, la quarta meraviglia è questa. È che eh, questo libro è eh, un performativo, come dicono i filosofi del linguaggio, cioè qualcosa che fa ciò di cui parla. Mm? Nel senso che non si limita a parlare del desiderio della seduzione, ma fa parlare il desiderio della seduzione. Si fa desiderio e seduzione, suscitandoli nel lettore, anzi si fa anche desiderio di se stesso, cioè il desiderio del libro, il libro fa desiderare se stesso, seduce il lettore e lo, e lo, e lo cattura in questo, in questo movimento. E perché questo accade? Qui è l'ultimo punto con cui concludo, l'ultima magia, l'ultima meraviglia, l'ultima sorpresa, e che in realtà questo libro, alla fin fine, secondo me, non è fatto né di parole né di immagini. E di cosa è fatto? Secondo me è fatto di musica. Ehm, e' questo che costituisce la natura più, più intima, più profonda, più segreta di questo, di questo libro, che d'altronde è costruito un po' come una, una sinfonia in cinque movimenti musicali, no? eh, a tal punto che mi sono reso conto solo dopo, a posteriori, lo giuro, e che anche il mio intervento è stato talmente catturato dalla potenza mimetica di questo libro che anch'io ho costruito il mio intervento su cinque, cinque movimenti e eh, lo racconto solo dopo, questo vedete, sono stato vittima di questa, di questa magia quindi questo, questa dimensione musicale è intrinseca, caratteristica, c'è un ritmo, c'è un movimento, c'è un basso continuo, c'è un fondo che ci cattura. E perché è così legato all'Eros? Eh, basta pensare a un, uno dei grandi filosofi, che forse è quello che si è pronunciato in una maniera più raffinata, più sottile sull'Eros, che è l'unico filosofo danese di cui si parli nella storia, eh, che è Soren Kierkegaard il grande filosofo danese, che ha scritto moltissimo sulla seduzione e parlando del seduttore per eccellenza, per antonomasia, che è il Don Giovanni di Mozart, ha inventato due espressioni eh, straordinarie, due espressioni indimenticabili. E queste espressioni sono il musicale erotico e la genialità sensuale. Lui usa queste espressioni per parlare del Don Giovanni. Il Don Giovanni è come musica. E, e, e genialità sensuale che inventa in ogni momento se stesso e si reinventa ed è come una melodia, un ritmo che, che cattura irresistibilmente le anime. Allora, la mia sensazione è che musicale erotico e genialità sensuale abitino instancabilmente le pagine di questo libro, seducente e, e seduttivo e seduttore, esattamente come scoprirete tra poco i due autori che lo hanno scritto e a cui lascio la parola. Grazie Guido, e dopo una simile presentazione magico, esoterica, erotica, e per me è difficile prendere la parola anche perché non, posso, non potremo che deludere, penso. Perché, eh, o no? vediamo è una lettura molto molto, molto bella molto personale la molto... cosa bella di, di presentare una delle cose belle è presentare a parte incontrare il pubblico dei lettori o degli aspiranti lettori o degli amici è sempre un... sempre una ricompensa è sempre molto affascinante anche perché è un rapporto personale che si crea e incontrare un amico è una cosa molto anch'essa molto bella ma anche scoprire eh, linee di lettura che un libro porta in sé magari e a cui non si è in realtà pensato in questi termini è vero che ci sono i cinque eh, i cinque eh, eh, gradi che questi gradi dell'eros dell vengono dalla tradizione antica e che illustrerà meglio Silvana, accompagnano e in fondo in qualche modo sono ancora vitali perché l'amore si sviluppa ancora in modo abbastanza simile. E quello che noi volevamo fare nel libro, oltre alla, alla magia e alla musicalità che ha scoperto Guido, che forse ci sono perché poi le cose vanno porte, ecco, questo... Eh, il punto del, del suo intervento centrale è il passaggio da un'idea, diciamo così, un concepimento che, eh, in cui ci siamo chiesti ma cosa vogliamo fare, eh, su che cosa eh, proviamo a scrivere un libro assieme, perché era cosa che ci, la sfida che ci appassionava e abbiamo pensato eh, di scrivere un libro sull'amore, eh, però per costruire questo amore rinascimentale, di libri sull'amore rinascimentale, sulla sessualità rinascimentale, sull'eros in pittura, ce ne sono tanti, tanti parecchi. e Anche ottimi, c'è cioè una ricerca mh, di storia dell'arte, di, di sociologia, Sivana sociologa, di eh, storia, storia culturale. Eh, volevamo qualcosa di un po' più eh, dinamico, di un po' più appassionante che reggesse un racconto e quindi abbiamo scelto questi, eh, questa scansione che ci porta dalle idee astratte alla sensualità concreta e anche alla, al farsi dell'amore, perché l'amore è un processo di, sc di scoperta dell'altro e di eh, negoziazione in qualche modo eh, psicologica, fisica. E quindi volevamo qualcosa che, restasse, che non restasse in astratto ma diventasse concreto e in questo eh, l'idea dell'arte era fondamentale, nel senso che ehm, esiste un linguaggio del rinascimento italiano che è visivo, che è, che è tattile, che è... Eh, anche nella prosa che diventa molto più fisico e quindi non volevamo perdere questa dimensione anzi la volevamo scoprire eh, per concludere questo breve eh, breve cappello cosa volevamo fare volevamo mostrare eh, che il rinascimento non è né solo bellezza astratta eh, o bellezza platonica eh, né solo eh, questa retorica un po' paludata, questa serietà eh, che eh, uccide secondo me un po' l'umanesimo e, e il rinascimento nella percezione, eh, nella percezione comune, eh, volevamo un, un, un rinascimento appunto più di pelle, più di di complessità eh, visiva e anche più di complessità emotiva, nel senso che nell'arte il Rinascimento eh, scopre, c'è un salto tecnico, non solo la prospettiva, c'è cioè, il, il movimento del corpo nello spazio, eh, le ombre, c'è cioè un'esplosione un, un, un di tecnica dai primi decenni del 400 in poi. E questo ehm, significa anche poter dire meglio le cose, poterne dire di più, e quindi recuperare una parte, almeno, di, della psicologia del, dell'eros, che altrimenti in una miniatura medievale eh, non, si, non, si, non si prende, non, è, troppo, è troppo piatta, è troppo, è troppo semplice da un punto di vista figurativo. Magari il testo è molto complesso, ma la, la resa visiva è povera. E mentre ci appassionava il fatto che raggiungere una tecnica diversa significa poter dire meglio le cose, ma anche costruire una psicologia, una raffinatezza emotiva diversa di cui noi siamo figli, perché siamo figli di questa o nipoti, di questo balzo espressivo che poi abbiamo. Eh, di me, eh, voluto cancellare, abbiamo eh, scorporato con le avanguardie, abbiamo disgregato, ma questo è un altro, è un altro momento. Adesso manderei la, eh, la ehm, eh, presentazione e proviamo a, a inoltrarci nella scansione del libro. Sì. Buonasera a tutti e ringrazio ancora Guido, Guido Aurelio per questo invito. Allora abbiamo detto sì, questa scansione in, in, in, che inizia come ovviamente l'incontro poi amoroso perché era questo che eh, poi eh, a noi interessava veramente di comprendere come avviene questa interazione ehm, che inizia con il guardarsi eh, poi ehm, con il parlarsi poi con il toccarsi e eh, fine il baciarsi e poi il fare l'amore e ehm, questa diciamo questo questo sviluppo eh, del, dell'incontro, dell'incontro amoroso nasce già eh, nell'antichità con la, eh, le Odi eh, video, e eh, poi viene ripreso anche nel rinascimento da Leon Battista Alberti e, ehm, e anche eh, da Lorenzo De Medici. Adesso vediamo un attimo qua la... Ecco sì, con Lorenzo De Medici che addirittura eh, è ancora più sottile e allora eh, divide, sono addirittura sette i eh, passaggi e soprattutto c'è anche la gioia, la gioia quindi il guardarsi, il parlarsi, ma di solito quando, quando si. Eh, quando si dichiarava il proprio amore, se lo, di solito lo facevano gli uomini, magari con una lettera, e quindi poi era, era, aspettavano con gioia, no? e con, con ansia ovviamente anche, eh, la risposta dell'amata. Dell e se era invece, eh, insomma, se era benvenuto no? e eh, benvoluto questo, questo incontro, allora c'era proprio la gioia. Ma ehm, Lorenzo de' Medici ci... Ehm, Ancora un, eh, è ancora più sottile perché dice non è solo toccarsi e divide quella fase del toccarsi in due passaggi in prima proprio un sfiorarsi quando i corpi lentamente si, si, eh, si fanno sempre più vicini e poi l'abbracciarsi quindi qui vedete proprio un canto che lui aveva scritto qualche rima dalla, uh, il, per il carnevale che lui scrisse e, ehm, e ecco, noi possiamo dirci: ma eh, noi oggi, perché forse eh, è come abbiamo detto, che siamo anche figli del, del Rinascimento, e il nostro modo di. Eh, di ehm, di arrivare e di, e di proseguire nel, nell'incontro appunto ricalca anche, anche oggi spesso queste, queste cinque fasi sebbene poi come i sociologi eh, oggi invece ci dicono, alcuni ci dicono eh, che ci sono, che c'è addirittura il declino del desiderio come eh, il recente libro che è uscito con Naudi di, eh, di Zoia, o addirittura del, come Eva Illuzza eh, che eh, le nostre sono sempre più delle, i nostri rapporti sono sempre più veloci, più rapidi, ma anche più queste intimità fredde, lei parla di intimità fredde o no, addirittura appunto uh, Bauman che ci parla invece di un amore liquido no? che è un amore che eh, arriva e che finché ci soddissa eh, altrimenti si passa a, uno, a un nuovo incontro mentre invece altri autori mettono in luce, altri sociologi che addirittura le, eh, gli amori che oggi nascono nel, soprattutto più del 30-40% nascono ehm, Tramite le piattaforme eh, eh, tecnologiche, eh, e queste piattaforme eh, permettono no, l'incontro, però quello che succede è che spesso e volentieri c'è una, uh, una, di nuovo una rima, rim rim lo fanno diventare di nuovo romantico questo, questo incontro e ehm, quindi se inizia con un guardarsi in realtà tramite queste piattaforme magari si vede una foto eh, e ci si inizia a scrivere però eh, ecco anche la scrittura è spesso anche una scrittura poetica no? ci si, perché si vuole iniziare a sedurre l'altro a sedurlo però anche a comprendere a comprendere l'altro che è chi ho di fronte e eh, poi quando arriva quando invece il si arriva all'incontro all fisico nella, nella, si esce dalla, quindi dalla dimensione virtuale arrivando alla dimensione reale eh, e di nuovo invece il pattern è di nuovo questo no? La, quindi quel, eh, quel romanticismo questo incontro che segue poi di nuovo una progressione di cui appunto eh, il rinascimento ci ha parlato e, e di cui appunto noi siamo figli. Andiamo avanti con, con la... Ok, grazie. E, col guardarsi abbiamo visto la, la, la scansione il primo passo è il guardarsi e, questo è uno dei tanti esempi del libro Etiziano Tiziano 1515 un momento straordinario del, del giovane Tiziano è anche un momento in cui vedete la complessità eh, erotico-psicologica, perché non è una... Eh, C'è cioè un intruso nella, durante la, la vestizione e la, la sveglia, la vestizione probabilmente, questo intruso tiene una figura maschile che tiene eh, lo specchio, e, e si crea un'intesa eh, che non è solo eh, diciamo così che non occupa solo il campo visivo del quadro è un'intesa molto sottile e eh, difficile da, eh, da definire qual è infatti i quadri di Tiziano di questi anni eh, penso anche al cosiddetto amore sacro e molto profano, che ha la stessa datazione, sono degli enigmi in realtà in parte irrisolti. Anche in questo quadro non si capisce cosa ci faccia l'uomo. È un servitore? No, non è un servitore, è un amante. Sì e no. Certo che la figura femminile ha il ruolo più importante e, e, <coughs> e, e l'erotismo che nasce dalla resa pittorica e da questo specchio che è, il primo passo del guardarsi, perché di solito ci si prepara allo specchio e, e, e appartiene eh, storicamente al mondo femminile, sono le donne nel Medioevo e nel Rinascimento che si guardano allo specchio, mentre invece eh, degli uomini che si guardano allo specchio non bisogna fidarsi molto perché sono dei vanesi, e anche se poi si scopre dai testi letterari che hanno lo specchio nel berretto e se lo tirano fuori appena possono. Ehm, è un rito femminile, però in questo rito femminile entra eh, un, uh, un personaggio che non dovrebbe essere lì. Il fatto che sia lì significa che il primo Cinquecento ha un erotismo tecnicamente, visivamente molto raffinato, perché vedete che c'è il, il riflesso nello specchio che riflette la scena e quindi c'è una specie di caduta anabima nel, nel, nel riflesso. E, e anche una, una eh, diciamo così, una resa erotica, in questo senso Silvana parlava del, di, di, di un nostro essere figlio, nipote di questo rinascimento, perlomeno quando il desiderio funziona, se ci allontaniamo dal desiderio meno, eh, che esplora e si concede di esplorare un guardarsi che non è più, Solo di, eh, diciamo di verosimiglianza sociale, ci si guarda dalla finestra, si guarda in, in luoghi deputati, ci si può guardare, in altri no, ma vedete 1515 ci si guarda anche in situazioni che sono più eh, eroticamente più eh, ambigue. E abbiamo un altro, facciamo un, un breve un salto indietro, in realtà, per, eh, a Lippi, per fare il confronto con una, eh, siamo negli anni 40 del eh, 400, già con una grande maestria, eh, ma con una, eh, un altro enigma, eh, è un guardarsi che non, eh, non si incrocia. I due sguardi in realtà non, non, non si incrociano, l'uomo è a, a un piano un po' più basso della donna. E lei è la protagonista, di, anche in questo caso. Sono molto più accostumati, nel senso che siamo in un 400 in cui non c'è questo neglige, diciamo, eh, del primo 500 veneziano, siamo molto più... Ehm, rigidi e vestiti, ma eh, il rapporto tra i, due, eh, che, eh, tra i due personaggi che occupano il quadro, pur nel tema guardarsi che ci interessava nel primo capitolo, è, è, è, è allo stesso modo enigmatico, nel senso che è una promessa di matrimonio, perché lui fa un gesto... In realtà delle corna con la mano, è un segno di, eh, sì, lasciando, perdere, lasciando perdere le... è un segno di eh, fecondità. Eh, eh, questo per dire che la, la complessità psicologica abita lo sguardo e lo abita in maniere diverse a seconda. Eh, dell'evolversi del, eh, del nostro racconto non abbiamo voluto fare cioè abbiamo voluto mantenere una precisa idea di cronologia e di sviluppo cioè non è tutto uguale una cosa è. non, non parliamo di un rinascimento eh, perenne una cosa è la prima metà del 400 e un'altra cosa è la Venezia del 1515 e una cosa ancora diversa è la eh, è la Mantova gonzagesca di Palazzo Te, nel senso che abbiamo voluto cercare anche nei, nei cinque, attraverso i cinque eh, qua, eh, eh, momenti dell'amore, di dare una scansione storicamente eh, eh, appropriata, e questo forse è la parte saggistica, diciamo così, a cui non abbiamo voluto rinunciare. Abbiamo il parlarsi, eh, un visto appunto il guardarsi, quanto è importante, importante nel, nell'incontro amoroso. E il parlarsi, ecco, eh, praticamente il parlarsi è il momento in cui eh, i due amanti o i due, due persone che si sono, ah, si sono guardate, si hanno trovato un'attrazione, eh, dichiarano il. Con gli occhi oppure con la scrittura il proprio amore. Ma eh, sappiamo che, come ogni dichiarazione, può essere, può essere estremamente accolta in modo positivo, ma eh, questo non sempre succede. E qui vi parlo eh, di, un, di una donna. Eh, di una donna straordinaria che si chiama Propelzia De Rossi e qui vedete nel, in questo basso rilievo della... Eh, eh, che era nella chiesa di San Petronio a Bologna eh, di una scultrice, la prima scultrice eh, eh, che, che conosciamo è eh, eh, nata a Bologna e lei scrive, eh, lei, eh, scusate, lei eh, fa questa scultura eh, eh, ed è una quasi autobiografica perché qui eh, vediamo eh, è, eh, Giuseppe e la moglie e ehm, Giuseppe eh, Potifare, sì. E, ehm, il, il servo, il servo appunto di eh, Potifar, è, è, è sempre appunto alla, la moglie e si è invadita di, di, questo, di questo servo. Però e, eh, molte volte, già lo sappiamo appunto dalla, eh, dalla racconto nella Bibbia eh, chiede, chiede di, eh, se lui eh, se giacciono insieme giace con me e, mh, però eh, il, eh, il servo non perché ha dato la sua parola ovviamente al suo signore e eh, non eh, assolutamente non, non se la sente non vuole tradirlo e quindi eh, se ne va la lascia lì però lei riesce a prendere per un attimo la veste della, del servo e tiene in mano, ancora queste due, un po di, qualche tessuto. Ecco, e qui, a proposito Rossi, russi, in realtà, appunto, vi dicevo, è autobiografica questa, questa opera straordinaria, perché è, è stata una donna molto, appunto, molto intelligente, molto ehm, capace, e, e poi... Molto all'avanguardia, perché era una delle pochissime artiste, perché anche la la, la, per essere scultrice ci voleva anche una certa forza, ci vuole ancora una, una certa forza. E, ehm, ma lei eh, invece, ehm, appunto, non era stata molto eh, fortunata in amore, era stata lasciata da un uomo, e, però, in, questo, in questa opera, non solo è qui e già vediamo anche le, le donne hanno anche nel rinascimento cominciano ad avere anche un ruolo eh, di, eh, di cambiamento sociale di, eh, iniziano ad avere un ruolo più attivo lei dichiara il suo amore già questo il fatto che la metta in piazza e che lo, lo, lo, lo metta in un'opera è già un fatto estremamente straordinario e, ecco, lei poi continuerà a fare altre opere però mancherà eh, in, per la peste e qui vi parlo invece di un'altra donna che eh, è sempre eh, all'avanguardia per l'epoca che è, è Tuglia d'Aragona che era Tuglia d'Aragona? Tuglia eh, d'Aragona era una cortigiana una cortigiana e quindi eh, lei eh, prima la sua sessualità ed era già figlia d'arte diciamo perché già la mamma eh, eh, Giulia eh, era sposata con, eh, con eh, sposata, era, aveva una relazione appunto una relazione illecita con eh, Luigi d'Aragona che era il, nipode, il nipote di Alfonso II e eh, si suppone appunto che Luigi d'Aragona fosse il padre di Tuglia d'Aragona. Tuglia d'Aragona è una donna affascinante, bellissima, nasce a Roma, la sua infanzia la fa a Siena, e, eh, ma ha anche altre, tantissime altre dote, cioè è una poetessa, eh, eh, canta, canta in modo, eh, una voce estremamente soave e eh, suona il liuto, ma non solo questo, quindi lei seduce, ecco, la seduzione non è solo come lo diciamo all'inizio, non è solo bellezza, non è solo corporeità, è anche questo potere, sapere entrare con l'immaginario anche della musica, appunto, con le parole. E quindi lei ha anche questo potere, infatti, nella sua casa riceve i grandi nobili, ma anche grandi, importanti banchieri e. Mm, diventerà l'amante di, di un grande banchiere fiorentino, ma lei è anche filosofa. E scrive in questa. Qui vediamo il frontespizio, è, è proprio delle Infinità d'amore, che viene poi pubblicato nel, nel, nel 14, eh, 1547, e, ehm, ed è un dialogo che lei fa eh, con eh, Benedetto Varchi, che è un omosessuale. Quindi entrambi sono in fondo degli outsider. Ma, e quindi eh, scrivono questo dialogo uh, filosofico sull'amore, si interrogano co cos'è cos l'amore, eh, anche per ottenere un riconoscimento sociale. Ebbene, lei... Ehm, Uh, arriva a definire eh, l'amore come il desiderio, il desiderio dell'altro il desiderio dell'altro eh, dell che può essere bello, bello il bello dell'altro oppure quello che è bello per noi ma eh, il suo il suo e quindi qui sta la sua genialità e anche la sua appunto l'essere all'avanguardia perché dice che non è solo la corporità ma è anche l'entare il, la, il eh, la comunione, l'unione eh, dell'anima, dell'anima con l'altro, però eh, sostiene appunto che sono entrambe queste due dimensioni a poter eh, far sì che possa nascere veramente un'unione che può poi portare anche come direbbero i, i, i platonici i filosofi, i filosofi appunto eh, che si rifanno alla, a Platone eh, ad esempio, vicino. Ha ehm, vette anche spirituali più elevate, però, si parte da questa corporalità, da questo desiderio: il desiderio. E siamo ancora alle parole. E diciamo che c'è una certa asimmetria nel nella nostra gradazione perché le prime due fasi sono di preparazione. Toccarsi è una specie: è la terza, ed è un discrimine, nel senso che, quando, ehm, eh, secondo Maimonide, il, il tatto è il più vergognoso dei sensi, perché, perché appunto, è, è, connota la sessualità anche. E noi abbiamo ricordato Berenson ehm, per i valori tatti, eh, tattili eh, della pittura italiana, perché ci sembrava un'idea eh, importante, che si riallaccia a quello che dicevo eh, prima. Quando la pittura italiana, eh, lui fa risalire questo, questo, eh, questo passaggio a Giotto, eh, comincia a rendere plasticamente la posizione del corpo nello spazio, attraverso le superfici, la luce, come cade la luce, eh, sviluppa questa qualità tattile eh, che non aveva prima e eh, questa capacità di coinvolgere maggiormente. Quindi, diciamo, se il, il tatto è più vergognoso dei sensi, eh, la pittura e l'arte rinascimentale affrontano eh, e vogliono, diciamo così, la vergogna, nel senso che affrontano il fisico e, e la fisicità e la rendono eh, molto più vicina eh, all'osservatore. Abbiamo visto come Properzia de Rossi abbia eh, catturato il gesto della moglie di Potifarre che vorrebbe per sé eh, Giuseppe, che però si sottrae, e per, per lealtà verso il proprio padrone e, e vediamo adesso un, un famo famosissimo eh, quadro del Rinascimento che è la cosiddetta primavera di Botticelli da cui abbiamo eh, trascelto eh, la danza eh, delle, delle grazie la cosiddetta danza delle grazie per l'intreccio delle mani ci piaceva, eh, e questo c'è spesso nel libro, abbiamo cercato di eh, magari eh, trovare uno scorcio un po' più insolito anche in, eh, in eh, dipinti o in sculture molto molto famose. Di solito nella, eh, eh, nella cosiddetta primavera non si eh, fa eh, troppo caso al, a questo toccarsi femminile, che è un toccarsi del ballo, e nel ballo è lecito toccarsi, eh, anzi, diciamo così, è una delle occasioni sociali nel Rinascimento in cui ci si può toccare tra sessi eh, perché è, è, è avviare un corteggiamento fisico, non solo di occhiate e di parole, eh, ma ci piaceva fare, eh, far vedere come, eh, guardate quanto ha investito il pittore su queste dita che si intrecciano. Cioè c'è un investimento eh, formale fortissimo. Ehm, non, non, non, non voglio entrare nell'analisi nella, eh, nell eh, simbolica alla Panofsky o alla eh, Wind di questo intrecciarsi. Mi, ci interessava fare vedere fisicamente la quantità di sapienza formale che entra in questi in questi intrecci di mani qui o in altre, eh, altri episodi della ehm, ehm, eh, della pittura forse questo è questo quello che, a cui si riferiva eh, guido dell'Ecfrasis, eh, nel senso che eh, la parola che cerca di seguire l'immagine è l'immagine che si scioglie in parole, questa è un po' eh, la, la sfida del libro, cioè quello di non, eh, che vi invito a leggere, perché eh, va, va, va assaporato nel, nella prosa, cioè la, la prosa vuole essere anche un, un, un, è uno degli elementi del libro. Il, il, il, la il nella sua fisicità, nel senso che cosa, come si può passare dall'immagine che io ho alle spalle a, alla pagina e tornare invece dalla mia pagina e andare verso l'immagine. Questa è, è un po' la sfida dell'Ectrasis. Essere... Queste ragazze fiorentine, bionde, come devono essere, le, come è il canone della bellezza fiorentina dei primi anni 80 e del 400. Eh, che ballano eh, sole, eh, contente di farlo, ma eh, il loro toccarsi è un toccarsi anche rituale in qualche modo, per cui ehm, eh, questo appartiene alla, al, al, al filone più profondo del libro. Abbiamo rotto il ghiaccio, ci siamo toccati. E adesso ci lasciamo. chiamo. <ride> ecco, qui è... Eh, qui, eh, ecco, il bacio è il momento naturalmente in cui eh, i eh, due amanti eh, si incontrano in modo ancora più intimo, il momento della, della scoperta in realtà veramente dell'altro. Eh, la scoperta nella sua eh, con il sapore, gli odori, il profumo dell'altro. E qui abbiamo appunto un bacio e, e due baci diversi. Che vedremo, cioè uno. Re, mh, si rifà alla, alla, um, al 1468, questo è Francesco del eh, Cossa, il mese d'aprile, e eh, si trova um, nell'affresco eh, a Palazzo Schifanoia a Ferrara. E qui vediamo ancora, come vedete, i due, i due manti, i due... Um, Coloro che si sono corteggiati da tanto tempo, e adesso lui ah, bacia. No? Bacia lei bacia la sua amata sulla guancia. Però è tutto ancora molto, molto pudico, eh, loro sono vestiti, lei eh, è quasi insomma quasi un po' ancora imbarazzata. E, e ecco, mentre invece se andiamo appunto, un po' a eh, corriamo un po' nel tempo, eh, qui abbiamo un altro. Eh, di Battista Franco, Giove bacia a Ganimede. Ecco, Giove è, è Giove il grande, il grande eh, padrone diciamo, dell'Olimpo dell che eh, si innamora di Ganimede. Ganimede è un è una giovane. Eh, che è bellissimo, eh, e lui a eh, Giove si, si innamora e lo vuole rapire, vuole cercare di rapirlo e, eh, perché? perché vorrebbe che eh, diventasse il eh, coppiere degli dèi eh, e versasse l'ambrosia. Alla, nella, agli, altri, agli altri membri dell'Olimpo dell e quindi eh, riesce a farlo e eh, poi appunto a portarlo, e, eh, a portarlo eh, eh, su. E qui vediamo appunto questa trasformazione, questa... Ehm, Qui va detto che ehm, eh, si eh, fa, ehm, fa riferimento, nel rinascimento si usa tantissimo la, la mitologia, la mitologia greca. E, ehm, e questo per, ehm, per, diversi, per diverse ragioni, una ragione è, è quella per cui... Ehm, ci sono naturalmente, del, eh, la mitologia propone anche un immaginario eh, dell'antichità, un immaginario erotico diverso, ma soprattutto permette, eh, tramite appunto la, la mitologia, permette di trasgredire in realtà i, i canoni dell'epoca. Quindi in cui in fondo si parla di un amore, però di un amore intanto omoerotico, -amo di un amore di un... Di persona molto più adulta e eh, con un giovane eh, e quindi eh, questo che assolutamente allora all'epoca in, in un rinascimento era uh, qualcosa di assolutamente eh, che veniva almeno senz'altro condannato dalla chiesa qui abbiamo un altro un altro bellissimo um, questo quadro di Correggio, giove e io di nuovo una, un riferimento mitologico eh, qui è Giove che eh, si è innamorato di Dio eh, e eh, vorrebbe, eh, vorrebbe eh, sedurla, la vuole avere per sé. E qui vediamo questo, questo bacio che eh, lo vediamo un pochino più. Ecco qua, questo è un dettaglio che si intravede, si, si intravede e lei, è, è, vedete come io si lascia andare, ecco questo è proprio, questo credo è... A questo, eh, e se vogliamo, qui un po' c'è questa una certa musicalità. No? Questo tutto è, è tutto in realtà il silenzio vattato, però, dove, dove sentiamo queste, questi corpi che si permettono di, di lasciarsi andare e. Ehm, ma anche, eh, anche un po' il rischio no? dell'amore perché in realtà eh, non vediamo benissimo eh, Giove e quindi eh, l'incontro, l'incontro amoroso è sempre anche un incontro con l'altro un incontro che eh, cerchiamo di capire che, eh, però anche che ci, a volte ci sfugge e credo in questo, questo quadro credo, eh, che eh, riesce a, a proprio a esprimere questa... Eh, questa anche ambivalenza no, dei, dei rapporti amorosi sì e, e, e, se, nella, nel racconto mitologico Giove e, sfrutta l'oscurità per, per sedurre sedurre io e invece visivamente in correggio questa oscurità diventa un corpo che bacia eh, una nuvola scura che bacia e a cui la, la la donna si abbandona. E quindi c'è questo passaggio dal, eh, dalla parola all'immagine fortissimo: è, è l'invenzione eh, rinascimentale molto affascinante. E Su fare l'amore c'è parecchia, parecchia carne al fuoco, diciamo così, c'è l'imbarazzo della scelta, e, a vari livelli, e, perché e, allora, i limiti cronologici del libro sono quelli della controriforma, quindi noi arriviamo sostanzialmente fino agli anni 50, eh, a metà 500 e poi c'è qualcosa, di veronese, qualcosa di eh, un po' più tardo, però eh, cambia la, la, la morale, si mettono come sapete per esempio i mutandoni ai... Ai corpi nudi di Michelangelo nella parete del giudizio universale, eh, perché la Chiesa del Contro riforma ha un'altra agenda eh, sulla fisicità e sul rapporto erotico. Fino a quel momento, eh, e soprattutto negli anni 20 del Cinquecento, eh, anni 20 e gli anni 30, eh, l'arte, la poesia, eh, la rappresentazione fisica sono molto. Molto, eh, molto forti, molto eh, vanno nel dettaglio e, e scoprono la fisicità anche esibita. Non è pornografia, perché non esiste né la parola né il concetto, ma è, certo è qualcosa che, è, eh, che rappresenta un, un climax in qualche modo nella storia dell'arte occidentale. Eh, bisognerà eh, aspettare poi la, la, la tradizione libertina la cultura libertina settecentesca per trovare eh, momenti simili eh, forse abbiamo un'immagine eh, di eh, Marco Antonio Raimondi allora la, la storia è, e questa è una delle cose che ci interessano del libro fare vedere come eh, l'idea di erotismo diciamo gli esperimenti con l'eros rinascimentali eh, nascono soprattutto in arte eh, a livello di elite, nell'elite, e poi si diffondano eh, con strumenti eh, di divulgazione come la stampa, ad esempio, eh, o come l'incisione, nel senso che la storia eh, di questi eh, modi, dei cosiddetti modi, di Marco Antonio Raimondi, proprio, Esemplifica questo processo. Cosa succede? Succede che eh, nel 24, tra il 23 e il 1924, eh, Giulio Romano eh, disegna a, a Roma per, un, eh, per committenti d'alto bordo, cardinali, per la cerchia in realtà de, de, dell'alto livello della Curia, dei disegni e di posizioni erotiche eh, molto espliciti, molto belli e molto espliciti. Eh, e questo mh, nella, nel, nel gruppo chiuso de, dei suoi committenti incontra apprezzamento. Fatto sta che poi, nell'ottobre, eh, eh, Giulio Romano si sposta da Roma per Mantova e, e Marco Antonio Raimondi resta a Roma, e Marco Antonio Raimondi, incisore bolognese. Ehm, eh, incide le, i modi di eh, Giulio Romano. Viene messo in prigione eh, perché eh, il passaggio dal disegno elitario all'incisione che comincia a muoversi eh, in un pubblico più ampio non piace assolutamente all'Inquisizione e al controllo ecclesiastico. Ci si mette eh, Pietro Aretino che eh, è il personaggio, è il social influencer che conosciamo e è, scrive dei sonetti lussuriosi su, queste, mo, su questi modi di, eh, di, di Giulio Romano trasposti in incisioni di Raimondi. Insomma, una gran, un notevole eh, effetto... Eh, mediatico, alla fine Giulio, eh, Marco Antonio Raimondi viene rimesso in libertà, il libello di eh, Pietro Aretino, è un grande classico dell'erotismo, viene eh, censurato, distrutto dall'Inquisizione. In realtà, ne sopravvive solo una copia. Eh, I eh, disegni originali di Giulio II non ci sono arrivati. Le incisioni di eh, eh, Raimondi eh, esiste, eh, è discussa la situazione. Ma eh, esiste una copia ehm, allo stato eh, che vedete di Franco Bollini, che sono al British Museum, che in età vittoriana sono stati ritagliati per evitare che si vedesse troppo. Questa è la Pruderie vittoriana, cioè ridotte così nel libro le trovate, trovate il, tutto, per intero tutte le tavole dei sonetti lussuriosi, eh, perché le volevamo fare vedere nella loro testo e immagine. Però le incisioni originali sono queste, tutte sforbiciate, nel senso che quello che ha provato di fare e ha fatto il Rinascimento negli anni 20 e 500, dell'Inghilterra, della pruderie eh, ottocentesca, è stato ridotto a, a corpi che però non si vede bene cosa stiano facendo, mentre invece nei sonetti si vede benissimo. L'ultima ehm, immagine è, è sempre il nostro Giulio Romano, sempre 1523, eh, di un erotismo... Eh, Ecfrasis ecco, <ride> di un erettismo ehm, che si prende il suo tempo, eh, sono preliminari evidentemente. C'è una, una, una signora anziana che, adesso è tagliata che, che, che sbircia, eh, quindi c'è il goiarismo eh, e noi sbirciamo la signora che sbircia i due amanti eh, e c'è soprattutto nel, nel quadro che è stato dipinto che è stato in mostra a palazzo te eh, viene dall'ermitage eh, provvidenzialmente prima della guerra perché adesso sarebbe impensabile avere un prestito di questo genere c'è un tema eh, che, ci sta molto caro, né, che ci stava molto caro nel libro, che, e che è ripreso anche nel titolo, questa reciprocità, questo amarsi. Nel senso che non, abbiamo sempre scelto di, eh, la dimensione della coppia, della coppia omoerotica, coppia eh, eterosessuale, però eh, del fatto che ci sia un rapporto di scoperta e di sfida e anche di mistero eh, ci, si di una, eh, di, ci si può innamorare di un dell'oscurità eh, ci si può innamorare di un riflesso dell'amata ma insomma comunque c'è questa reciprocità molto forte Ecco, sì, ehm, e qui aggiungerei, eh, giustamente Guido aveva, ci ha detto all'inizio che è un viaggio trasformativo, l'amore è sempre in qualche modo trasformativo, però ecco, voglio aggiungere qui eh, un, un aspetto cruciale, è solo la trasformazione di sé, ma è proprio il, eh, la trasformazione intanto di entrambi per arrivare a un altro, a un altro uh, cammino, a un altro modo di vedere, un altro uh, sentiero. Infatti secondo me è molto estremamente bello il um, quadro che abbiamo visto all'inizio dove um, quando si parlava del guardarsi, no, di lippi, si parlano però in fondo vediamo uno scorcio, no? un percorso, una via. E' che questa è la trasformazione che eh, avviene in entrambi per arrivare a un percorso addirittura altro. E eh, Quindi non è solo una trasformazione, come dire, solo unicamente riferita a sé, ma è proprio eh, dovuta all'incontro, a questa reciprocità. Quindi adesso volevo leggervi proprio eh, all'inizio un paio di frasi iniziali che... Um, sono un po' la sintesi di, questo, di quello che abbiamo detto e anche così sentite un po' la musicalità del nostro, uh, del nostro testo. <coughs> Mm, amarsi, il titolo del nostro libro, è un verbo reciproco, indica cioè un'azione compiuta da due soggetti diversi, l'uno verso l'altro. Eh, certo, amarsi significa anche amare se stessi, mettere a fuoco e tutelare i propri piaceri e interessi individuali, ma non è la solitudine che ci interessa. Ciò di cui andiamo in cerca è l'incontro, il sorgere dell'inquietudine emotiva, l'attrazione, lo scambio, l'intrecciarsi dei corpi e delle anime. Vogliamo capire come si scopre l'altro, per quali strade lo si raggiunga, di che cosa si è fatta la pienezza del desiderio. Amori tra donne ai uomini, tra uomini e uomini, tra donne e donne. Non importa se i generi si mescolano, si intrecciano, o si respingono. Quello che cerchiamo è il mistero della reciprocità amorosa che il rinascimento ci svela in modo nuovo, profondo, conturbante, creativo. Grazie per la vostra attenzione.